salve cari amici eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti siamo felici di tornare nuovamente con voi benissimo bene vogliamo fare un video mh, il più rapido possibile eh, parleremo poco e niente più che altro vi mostreremo diverse eh, situazioni appunto e poi man mano mh, vi Andremo a tradurre quello che voi eh, sentirete con le proprie orecchie ebbene sì vogliamo ricordarvi che questo come avete potuto già capire eh, dal, dalla intro è la seconda parte dove andremo praticamente a fare il cosiddetto scacco matto come se il video precedente non fosse bastato forse per qualcuno andremo a fare lo scacco matto al eh, falso profeta nonché satanista david Howard, che come già detto in, eh, alcuni di voi ci avete scritto e eh, ci avete eh, rappresentato diciamo eh, il fatto che eh, non siete assolutamente d'accordo altri invece ci, ci, chi, eh, ci avete chiesto eh, qual fosse la nostra eh, opinione bene nel video precedente appunto vi abbiamo potuto mostrare come questo, questo fenomeno è completamente coinvolto con mondi bui oscuri vi, in questo video vi abbiamo mostrato nuovamente anche se in maniera più rapida diciamo quello che lo coinvolge appunto il, eh, il movimento satanico del kundalini Anzi, alla fine eh, di questo video, ora ci stavo pensando, avrò cura di inserirvi eh, delle immagini che vi possano far comprendere ancora meglio, anche se l'abbiamo fatto nel video precedente, ma comunque lo vogliamo riproporre, cosa è il Kundalini e come questo sia entrato nella Chiesa di Gesù Cristo. Benissimo, ma adesso vogliamo, come dire, abbreviare i tempi e vogliamo portarvi a navigare con noi come facciamo sempre ecco benissimo allora da questo momento da questo momento eh, da questo momento state navigando ecco qua con noi me l'ha preso sì perfetto basta che me l'ha preso allora quindi questo è il canale nostro Alessio 912 quando voi entrate vi troverete qui dentro andate qui su video su video potrete trovare questa diciamo questa live questo video che si intitola live come predicare improvvisando senza improvvisare in piazza e ovunque. Insieme a quest'altro video appunto Falso profeta David Howard Predicatori di strada Ministero profetico oggi In più abbiamo fatto altri video Primo, secondo e forse anche terzo Dove vi abbiamo Voi andate qua Scrivete, scrivete apostoli Apostoli E trovate altri video In questi video Eccolo qua Uno E due Questi qua in questi video noi vi mostriamo come oggi il Ministero Apostolico non esiste, piuttosto esistono i missionari. Ah, ok. E il Ministero Profetico Mondiale non esiste assolutamente. Questo ve l'abbiamo mostrato nel video precedente. Ma adesso andiamo a chiudere. Benissimo. Quindi è molto importante che voi per capirci bene eh, possiate vedere i video appena descritti. Ma Adesso vogliamo continuare a, a, a dimostrare come questo signore, eccolo qua, questo signore, questo falso profeta, dottor David Howard, è veramente un figlio di Satana. È un figlio della perdizione, è un anticristo. Ebbene sì, ora mi viene in mente prima Giovanni, capitolo 2, eh, dal verso, credo, 18, ho la memoria, ho qui la mia Bibbia la vado a prendere prima Giovanni allora prima Giovanni Pietro, Pietro, Pietro, Giovanni eccolo qua verso 18, sì verso 18 leggiamo nel nome del Padre del Figlio, dello Spirito Santo che è benedetto in eterno Amen. dice così il Signore fanciulli egli è l'ultimo tempo e' come avete inteso che l'anticristo verrà ma fin da ora sono sorti molti anticristi onde noi conosciamo che egli è l'ultimo tempo sono usciti d'in fra noi ma non erano dei nostri io rimango sbigottito rimango meravigliato come cosiddetti predicatori ministri eccetera eccetera di sana dottrina Dicono che quest'uomo sia un figliuolo di Dio. Io ho, ho posto una sfida. Se oggi esiste il ministero profetico mondiale, e non sto dicendo che qualcuno non possa fare una profezia, ma che ci sia un profeta mondiale, o il ministero profetico, vedetevi il video precedente perché vanno a prendere un versetto e tutto il resto se ne vada dove se ne vada non ha importanza. Io rimango come queste persone possano avallare. Dopo aver visto il video precedente e questo video, queste persone. Vogliamo sentire con le nostre eh, proprie orecchie quello che questo falso profeta satanista dirà sia nel presente video, ovvero in quello precedente, ovvero in quello successivo che vi faremo ascoltare dopo. Ok? Questo è il titolo, Revelación de los dos Candeleros y los dos Olivos que están delante del señor profeta Dr. Howard. Ok? E premetto che questo video viene fatto viene preso da un canale che praticamente lo sponsorizza ok quindi diciamo che potete eccolo qua prepara e arrepentimento i santità america latina quindi noi vediamo che questo predica la santità e gloria a dio per tutti quelli che predicano la santità ma poi lui non è santo e non è santo per niente, si fa adorare, butta la gente per terra, è involucrato col Kundalini e poi dice, eh, dice ver veramente un'infinità di eh, stupidaggini, eresie, è figlio dell'apostasia più totale e più assoluta, ma bando alle Charlie e vogliamo ascoltare questo, questo cianciatore. Questi cianciatori vanno denunciati e ai di coloro che li difendono, poi parleremo di questo. Mando avanti Il Signore amato popolo Allora, il Signore Jehovah, amato popolo ave sarebbe Jehovah. Loro lo chiamano così in Sud America ha parlato Allora, comincia Jehovah Lui lo chiama così Jehovah ha parlato con me Ok da, da notare che lui eh, punta molto sul fatto che lui ha il primato, la prerogativa, no? Che solo Dio, a quanto pare, parla solo con lui. Cioè tutti gli altri, i figli di Dio nati di nuovo, a quanto pare, non possono sentire la voce di Dio. Che ricordiamo parla, il fondamento, il fondamento è la parola di Dio. Questa <coughs> noce passata? quindi Dio ha parlato con me la notte scorsa il Signore è il Dio del Cielo Dio il potente di Israele ha parlato con me la notte, la notte scorsa in una tremenda conversazione è una conversazione che continua passata nella conversazione che occurrió ieri. Quindi è il proseguimento di un'altra conversazione della giornata, di ieri. Una conversazione molto, molto sorprendente. Una conversazione sorprendente. Una conversazione che quiero compartire con la l'Iglesia globalmente. La voglio condividere. In poche parole ha detto. Per far che l'Iglesia sappia affinché la chiesa, la chiesa sappia para para la e si prepari per la gloriosa venuta la, la venuta più anticipata del Re de gloria del rey del re della gloria del señor mm. del Signore In Ge Gesù questa conversazione ieri, la conversazione nota, che continua, conversazione che continua che insomma, ayer, che continua ieri è un molto pleonastico. Quando, quando il Signore mi ha fatto vedere la bestia e, il papel, e la carta, la missione, il dovere, la missione, il dovere che se li ha dato a con ustedes, che ha ricevuto colui che parla con voi, cioè Lui. De dopo di questa dispensazione cominciamo a vedere alcuni allacci col eh, eh, falso profeta massone William Marion Branham che pure lui parla di dispensazioni lasciamo stare adesso il dispensazionalismo che è ancora un'altra roba che, che, che non voglio mettere troppe cose sul fuoco c'entra niente qui Questa noce passata il Signor Jehova Continua a dire sempre le stesse cose Quindi il Signore ancora una volta mi ha presentato colui che cammina con me Vediamo chi è ve mi Quindi il, il Signore mi ha presentato colui che cammina con me e questo che cammina con me si vede esattamente col mio sembiante nota bene esattamente col mio sembiante sta dicendo che è lui e il gemmi, e il vino, la porta. ha aperto la porta Entonces, il a él. allora il Signore mi presenta a lui ricordiamo è identico a lui scusate il pronasticismo è il quindi è lui lo aquel sta con Lui si vede esattamente eh, come la persona che sta parlando con voi. Notate la, diciamo, tra virgolette, finizza. Uh, e entonces immediatamente, in ese tiempo, Allora, immediatamente... Un immenso... Un, immenso un, gran arbor di olivo, sì. un, un grande albero di olivi... Di olivo, con, frutos, con, con grandi frutti, con grandi frutti. Con un grande tronco. Un, gran un grande tronco. tronco. Okay. Grande radici. Che, radici. In che andavano in, tutte le, in, in diverse direzioni. Un, gran di un grande albero di olivo. E è cresciuto e su tanti. di me. Ha detto? è cresciuto su me yeah. un'altra volta quindi lui è il fondamento se è cresciuto su di lui no? Hello, a... chiedo me aquel quindi il signore Geova mi ha presentato colui che cammina con me che è uguale a lui And, uh, he he me presento... looked... lui And mi ha presentato a... Con Continua a dire che era identico a me in poche parole. Fue una muy È stata una conversazione molto di timore, insomma. Il incontro che in questa residenza, questa passata, Questo incontro nella residenza della notte scorsa si la entrara, e che il Signore ha fatto aprire la porta e che costui entrasse e quando lui è entrato si è eh, messo in piedi e si è fermato. Immediatamente un enorme albero di olivo un albero molto grande quindi un albero molto grande potevo vedere come le radici si dispersavano su, sulla terra è cresciuto, è cresciuto su di me è cresciuto su cui, lui che sta parlando con voi Salute. e si è fatto più grande voglio cercare un po' Zaccaria mentre traduco un, immenso, grande, un albero immenso, grande, incredibile. Un, incredibile. un albero incredibile è cresciuto su di me. Un grande albero di olivo con grandi raíces che si sono dispersate in differenti direzioni. Un grande albero di olivo che le sue radici sono andate ovunque. Con ramas grandi cresciò sopra me, questo albero grande è cresciuto su di me, continua. Poi, io sono tornato e un'altra volta ho visto un grande albero di olivo. ci stai a ripetere mille volte. Intanto, sto leggendo Zaccaria 4, mentre traduco: che è cresciuto su di me, ma dall'altro lato. Es la que e questa è la classe di conversazione che, che ste, si sta concretizzando, quindi lui domani prende il telefono e ancora una volta, capito? Gli appare Dio, tutti gli angeli, i gerubini, insomma, eccetera, eccetera. E un altro albero è cresciuto su di me. Da notare che tutto questo, in senso lato, si trova scritto in Zaccaria 4. Quando è Zaccaria, Zaccaria 4, che vede l'angelo che parlava, infatti dice l'angelo che parlava a me, ok, mi destò a Guisa d'uomo che è destato dal suo sonno. Ed egli mi disse, che vedi? E io dissi, io ho riguardato ed ecco un candeliere tutto d'oro di sopra il quale vi è un bacino e sopra il candeliere vi sono sette sue lampade, vi sono sette colatoi per le lampade che sono in cima del candeliere vi sono ancora due olivi di sopra adesso l'uno dalla destra del bacino l'altro dalla sinistra e io feci motto all'angelo che parlava a me e gli dissi che vogliono dire queste cose signor mio e l'angelo che parlava a me rispose: e mi disse non sei tu che vogliono dire queste cose è una domanda in ebraico e, e io dissi signor mio no signor mio scusate e, e io rispose e mi disse in questa maniera. Questa è la parola del Signore a Zorobabel. Non per esercito né per forza, ma per il mio spirito, ha detto il Signore degli eserciti. Chi sei tuo, grande monte, insomma c'è tutta la profezia che era per quell'epoca e poi to, eh, arriva fino ai, ai, ai nostri giorni. Lo, lo vedremo meglio infatti nel verso 11 dice io risposi e gli disse che vogliono dire questi due ulivi che sono dalla destra e dalla sinistra del candeliere e presi di nuovo a dirgli che vogliono dire questi due ramoscelli d'ulivo che sono al lato ai due docioni d'oro che versano in giù l'oro ed egli mi disse non sai tu che vogliono dire queste cose io dissi no signor mio e gli disse questi ramoscelli sono i due figli dell'olio che stanno ritti presso il signore di tutta la terra questi due questi due li ritroviamo in Apocalisse 11 non ve lo sto mostrando per motivi di tempo io vado in Apocalisse eh, sì Apocalisse 11 eh due olivi, sì che poi c'è pure la ricostruzione del terzo tempio, eccolo qua. Apocalisse 11, poi mi fu data una canna simile a una verga e l'angelo si presentò a me dicendo levati, misura il tempio, l'altare, quelli che adorano in quello ma tralascia il cortile di fuori del tempio, qui c'è la profezia del, della ricostruzione del terzo tempio, non misurarlo perciò che egli è stato dato ai gentili, essi calcheranno la santa città allo spazio di 42 mesi, vabbè, mo, non ve lo so spiegare, io darò ai miei due testimoni, i due testimoni dell'Apocalisse, eccoli qua, di profetizzare e profetizzeranno 1260 giorni vestiti di sacchi, questi sono i due ulivi e i due candelieri che abbiamo letto in Zaccaria 4, che stanno nel cospetto del Signore di tutta la terra. Eccoli qua. Questi ramoscelli sono i due figli dell'olio, dice Zaccaria 4:14, che stanno ritti presso il Signore di tutta la terra. Se qualcuno li vuole offendere, fuoco esce dalla bocca loro, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ci cominciamo a trovare in contesto biblico e vediamo un po' questo qui, che praticamente il Signore gli dice che Lui, fino adesso prima dice è uno dei due olivi perché dice io vedevo uh, questo grande olivo poi vedevo questo uomo e questo uomo era uguale a me tira fuori la figura del del olivo che non c'entra niente ma lui con tutto questo e vedremo come va a finire a proposito quindi considerando il nostro parlare di ieri per quanto riguarda la missione e la dispensazione del tempo che va a lato, quindi del tempo terribile che si concretizzerà dall'altro lato, il Signore pare che sta totalmente enfocato ora de proseguir con l'agenda la della dispensazione che va a seguir después del rapto. Quindi il Signore è totalmente focalizzato in questo momento con l'agenda che eh, proseguirà immediatamente dopo il rapimento della Chiesa. E e oídos, el Quindi coloro che hanno orecchie che preparino la strada. Gloria. La gloriosa del Messias per la glo gloriosa venuta del Messias sì, nostro il Signore. Re di il Re di gloria viene, Shalom Todarraba. Shalom, Toda Shalom Toda Quindi, praticamente, costui praticamente sta dicendo che uno di questi ulivi, o tutti e due, non si è capito bene. Ha il suo sembiante identico a lui. Quindi, in pratica, lui sta dicendo che è uno due ulivi. Allora, vogliamo vedere un altro video, un altro ulivo, ecco qua, e vogliamo vedere in questo video invece che cosa ci dirà. Allora, Jehovah ha parlato con me. Jehovah è of... allora, eh, il Signore di tutte le potenze, in, pr in pratica il senso è quello. Lord, el Señor de y el Rey de todos los reyes. Ok, Signore dei Signori, Jehovah, Re dei Re, Jehovah Yahweh. Jehová Elohim. Jehovah, Elohim. Yahweh, Elohim, Signor Dio, Adonai Lui ha parlato con me stanotte e hai varie conversazioni che tomarono luogo fino a poche ore fa ci ho parlato insomma, tranquillo il è venuto a parlare con me conferenza il vino a sobre la acaba de e quindi c'è stata questa conferenza il signore è venuto da me e mi ha parlato e mi ha a, a parlarmi la che acaba de y Nakuru. ok, okay. l'ultima conferenza insomma, che è successa sul dos in allora mi ha mostrato i suoi due testimoni nell'altare torniamo ai due testimoni uno che è un pochino più alto che l'altro. Allora, uno è più alto dell'altro. Allora, allora, la voce ha domandato chi sono questi che, eh, che si trovano so qui. Allora, quando io mi vedo, vi también al terzo. So allora poi io ho visto eh, anche il terzo. Ora, eh, chi è sto terzo e da quale Bibbia l'ha tirato fuori? Domanda: Were the third one was, Así que el Señor quería mostrarmi la posizione donde stava il tercero, che Qui. normalmente si apparece. Quindi il Signore mi voleva mostrare la posizione dove stava il terzo, che normalmente mi appare. E il terzo stava parato per l'altare. Quindi si trovava il terzo dove sta l'altare. Di fatto, si muoveva sempre intorno all'altare tutto il tempo perché lo vedo in vari luoghi, incluso ora che sto parlando. Perché lo vedo in molti posti, perfino adesso, mentre sto parlando, io lo, lo vedo questo terzo. Ok, tutto a posto, Pegliotes. Però stava uh, paragonato maggiormente dove stava il gruppo di adorazione. Ma normalmente era fermo dove c'è il gruppo di adorazione. In esa posición, o lui era in, in quella posizione all'entrata dell'altare Ma, de, dell ma gir, girava intorno all'altare Voleva il Signore mostrarmi dove era uh, in piedi il terzo Ma mi mostrò a i due testigos ministrando e reprendendo il peccato ma lui mi ha mostrato i suoi due testimoni eh, sgridando il peccato che ricordiamo nel video precedente ha detto che uno di questi due era completamente identico a lui e, e sgridava l'apostasia decretando, la decretando la giustizia e, a esta che a la e invitando a tornare alla santità per al, al, al santità, sentimento, santità, e a rifiutare il peccato, a tenere zero toleranza per il peccato. Rifiutare il peccato, zero toleranza, e esta por modernismo. per modernismo. Rifiutare la contaminazione sul modernismo. E quindi sgridavano la generazione apostata che ha okay. mischiato il mondo nella and sua and propria salvezza giorni di Enoch e quindi so stavano parlando sui giorni di Enoch. The... Enoch. Lo ripete? Il tempo si è arrivato, il tempo si è accaduto. Quindi è finito Time il tempo. Il tempo si è terminato, la Chiesa tiene che prepararsi per essere levata okay. perché la dispensazione che viene va a essere abbastanza brutale. Quindi il tempo è finito, la Chiesa deve essere pronta perché deve essere portata via, eh, perché quello che viene è devastante. Beh, eh, è quello che ci dice la Bibbia, è quello che predichiamo noi sempre. Non tutti i ministri di sana do dottrina lo stiamo predicando E se il Signore ti è apparso, a te, è, è giusto oh, Vabbè, piano piano E <coughs> allora, mi mostra il terzo Ora, dove sta nella Bibbia questo terzo Io nella Bibbia trovo due olivi, non tre Noi lo vio dice che nessuno l'ha visto ma neanche noi in tutta la Bibbia l'abbiamo visto il terzo testimone noi ne conosciamo due di testimoni sia nell'apocalisse che dove vengono preannunciati in Zaccaria 4 ma io sapevo dove era ma io sapevo dove era Y esta noche el señor me con más Quindi questa sera il Signore mi ha parlato con più dettagli Su so... so come si muoveva intorno all'altare e poi tor tornava nella stessa posizione Stava blocchiando questo cammino all'altare che ti a quindi questo, questo qui si trovava davanti all'altare che fermava, bloccava la strada che ti porta verso il gruppo di adorazione sì. era, era lì ma andava poi... per tutte le, le, le parti le due le due le due a un certo punto Potevi pensare che stavi vedendo molti di lui ma era che si stava muovendo tan rapido si poteva pensare che fosse più di uno, ma no, era uno, solo che si muoveva in maniera molto rapida. Quindi questo terzo che girava come una trottola intorno anche ai due testimoni, in pratica stava proteggendo i due testimoni. Así que prepara el camino, amado pueblo. Quindi prepara il cammino, amato popolo. Estos son los días Questi tre sono tre giorni tre. tremendi. Los días temibles, giorni temibili che eh, sono stati profetizzati. Questi sono i giorni amato popolo, quando le nazioni si devono preparare per la gloriosa venuta del Messia. Okay, questi sono i giorni che, dove le nazioni si devono preparare per la gloriosa venuta del Messia. Mm. Sono giorni potenti. Sono giorni quando qualcuno può decidirsi, prepararsi e entrare al cielo. Sono giorni dove ci possiamo preparare insomma, e deciderci. A chiunque gli importi prepararsi può entrare all'eternità. Chi è interessato può, può prepararsi Estos a entrare. Sono, a entrare. sono giorni potenti. Questi <coughs> sono giorni dove ti puoi decidere di entrare all'eternità. Sono i giorni dove ti puoi decidere di entrare nell'eternità. Il messenger of the covenant, o you desire will come, say the Lord Almighty. Il libro di Malachia, capitolo 3. Quindi, il libro di Malachia, capitolo 3. Andiamo a prendere Malachia. Malachia, capitolo 3. Ah, no, giusto. Ho sbagliato. Lo mette qua. Via. Eccolo qua, Malachia 3. Ok? Allora mettiamolo qua. Dice. ecco io mando il mio angelo: Acconcerà la via davanti a me e subito il Signore il quale voi cercate l'angelo del patto, il quale voi desiderate, verrà nel suo tempio. Ok? Qui pra praticamente sta parlando di Elia. Ok? e che in Ustedes se complacen è qui che viene Again, I'm the first part of this scripture. ecco qui viene nuovamente, sto leggendo la prima parte di questa scrittura quindi adesso ricomincia a leggere ecco, io mando il mio angelo io a mi mensajero e agganarai il cammino delante di de me Amato Popolo, questa scrittura ha sido complita ante tua audienza oggi Quindi lui dice, amato popolo questo, questo verso che io ho appena letto ecco io mando il mio angelo egli acconcerà la via davanti a me subito il Signore il quale voi cercate e l'angelo del patto il quale voi desiderate verrà nel suo tempio Ecco, egli viene, ha detto il Signore degli eserciti. Allora, praticamente, lui dice che questa scrittura oggi si è compiuta davanti a voi. Ve lo faccio risentire. E appianerà la strada davanti a me. Amato pueblo, questa ah. scrittura ha sido cumplida ante tua audiencia hoy. Amato popolo, questa scrittura è stata adempiuta davanti a voi oggi. Ecco qui, ve lo rimetto con la sua voce. Nuovamente. Sto leggendo la prima parte di questa scrittura. Eri es qui che io invio a mi messaggero, e allanerà il camino davanti a de me. Amato popolo, questa scrittura ha sido cumplida ante tua audiencia oggi. Ok, praticamente lui sta dicendo che questa scrittura qua riguarda lui. Benissimo. Quindi ecco, io mando il mio angelo ed egli acconcerà la via davanti a me egli acconcerà la via davanti a me, egli acconcerà la via davanti a me, cioè io mando il mio messaggero, e subito il Signore il qual voi cercate, quindi è subito il Signore quando verrà questo angelo, il quale voi cercate, è l'angelo del patto, il qual voi desiderate, allora verrà e il suo tempo, ecco egli viene, in pratica qui sta parlando di Elia. Non ci entro nello specifico ma noi sappiamo che Elia, come potremmo vedere anche in Malachia capitolo 4, eh, presenta ben tre venute. Ben la prima si è concretizzata con Elia nel, nell'Antico Testamento, la seconda si è concretizzata con Giovanni il Battista e lo stesso Signore Gesù che, dove, che disse che, appunto si, eh, che eh, si trattava di Elia lo ha detto proprio Gesù, quindi è lo spirito di Elia, infatti noi vediamo che sia Giovanni il Battista che Elia hanno molte similitudini, vestivano uguali, erano, erano persone di deserto, insomma hanno molte cose veramente in comune, erano, sono stati uomini insomma, straordinari e in più ci sarà un terzo Elia, effettivamente ci sarà un terzo Elia che dovrà avvenire, Ora lui dice in poche parole che lui è il terzo Elia. Ora però, qui si vengono a concretizzare una marea di. Eh, si vengono a concretizzare una marea di eh, situazioni che si. come dire. che presentano un bipolarismo più totale, più assoluto. Perché prima. Ha, nel video precedente ha presentato i due olivi nel presentare i due olivi ha detto che uno di questi due olivi era identico a lui poi subito dopo dice no io però sono, sono l'elia che deve venire e, insomma eh, qualcuno dice che ha detto addirittura di essere i due olivi insieme fa vedere delle foto o delle immagini dove lui appare tutto pieno di luce come most Per far vedere che lui fosse, eh, come dire, che lui fosse uno degli olivi. Vediamo se trovo la foto, ve la faccio vedere. La foto no, non ce l'ho più la foto, elevata levata. Ho levata, vabbè, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi cominciamo a vedere che quest'uomo veramente, allora, chi sei? Sei Elia, sei uno dei due ulivi o dei due testimoni dell'Apocalisse. Inoltre, dobbiamo tenere presente che i due ulivi che si trovano in Apocalisse ca capitolo 11 e che in qualche maniera vengono profetizzati in eh, Zaccaria capitolo 4, Trovandosi in Apocalisse, capitolo 11, questi due olivi devono manifestarsi quando la grande tribolazione inizierà. Non si possono manifestare prima. Questo è molto importante. Inoltre, l'angelo diciamo del Signore, il terzo Elia, anche appartiene a quell'epoca lì. Ora, quando eh, si manifesterà esattamente, io personalmente non ho questa conoscenza, ognuno ha i propri limiti, quindi io quando non so una cosa la dico, non lo so, non so quando si, però immagino immagino che anche il terzo Elia si dovrebbe manifestare, diciamo, intorno a quell'epoca lì, che com comunque, voglio dire, noi siamo a un passo del rapimento della Chiesa. Ma la, la cosa più importante è che tutti questi personaggi biblici, i due olivi, il terzo Elia, eccetera, eccetera, eccetera, questo è proprio biblico, devono essere per forza di cose ebrei. Non possono non essere ebrei. Ora io mi domando se questo falso profeta, questo qua, che se fa crescere la barba come un ebreo, che sta sempre a dire Leviona, Adonai, Elohim, El, Shaddai, eccetera, eccetera, eccetera, io mi chiedo se costui è ebreo. La domanda del milione è proprio questa. Ma lui è ebreo? Lui che dice che prima è uno dei due testimoni. Poi dice che è il terzo Elia. Poi dice che è tutti e due i due testimoni. Questa l'ho sentita. Ma è ebreo? Domanda. Ora. Noi in... In questo in questo in questo momento abbiamo molti eh, giuda molti giuda nella chiesa che stanno tradendo la parola di dio stanno tradendo l'evangelo di gesù cristo stanno tradendo la verità e stanno facendo entrare questi falsi apostoli questi falsi profeti questo figlio del demonio nelle proprie chiese e Facendo così, dimostrano proprio di accoltellare il Signore alle spalle, come ha fatto Giuda che lo ha tradito. Altri invece sono come dei Pietro, che rinnegano la parola di Cristo, professano la santità, professano il pentimento, vanno in giro strellando, il Signore viene, pentitevi qua e là, e poi nelle proprie case, nei propri canali di YouTube. Rinnegano il Signore facendo entrare questa gente qua, sono dei Pietro. Speriamo che siano dei Pietro perché Pietro poi si è pentito, si è messo a piangere, si è pentito e il Signore lo ha risollevato. Ai di quelli che avallano quest'uomo, ai di quelli. Noi abbiamo fatto già dei video dove dimostriamo che questi ministeri profetici mondiali, questi apostoli non esistono assolutamente non sto dicendo che non ci sono i doni i nove doni i ministeri ma noi inteso come profeta delle nazioni questa roba qui non esiste abbiamo fatto i video andatevi a vedere il fatto è che voi prendete un verso Efesini capitolo 4 dove è, elenca i cinque ministeri e tutto quello che c'è intorno sempre tra l'altro nella stessa epistola non lo leggete affatto proprio non vi interessa benedetto è il santo nome del Signore quindi siete, siete o dei Giuda o De Pietro, se vi pentite però, e non denunciate questa gente qua, che dice, dice di essere prima Lia, poi dice di essere uno dei due testimoni, poi se mette a, a, a, a fare tutti, tutti giù, per casca al mondo, casca al mondo, gira il mondo tutti giù per terra, butta tutti quanti per terra, benedetto il santo nome del Signore, come vi mostreremo uh, in un video alla fine, diciamo del video che praticamente è finito. Bene, dire che ci saranno terremoti ovunque, aspetta alla chiesa di Gesù Cristo ai tutti i predicatori. Noi dobbiamo predicare che ci saranno terremoti ovunque. È scritto: il Signore farà tremare tutta la terra, è scritto in Isaia 13 e in tutto l'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento. Lo stesso Gesù Cristo lo ha detto in Matteo capitolo 24. È scritto in Gioele capitolo 2, dal 28 in poi, ma non solo. Perché i giovani avranno visioni, avranno sogni, gli anziani e così via. Ci saranno sogni, ci saranno visioni. Il Signore espanderà il suo spirito su ogni carne. Non è prerogativa di una persona parlare con Dio. Questo vede il Signore faccia a faccia tutti i giorni, alza il telefono e gli dice al Signore un altro po' oh, mi raccomando Signore vieni qua a tutte ora. C'è, c'è. Sta invece di pre, pre, prendere la Bibbia e dire sta scritto, come, fa, come fanno tutti quelli di sana dottrina? come Io già l'ho detto e lo voglio ripetere, quando inizio la, la, la mia conversione, io inizio la mia conversione con due shekinah. Questi occhi agli inizi de, della mia conversione hanno avuto due visioni del Signore, non ho mai detto che cosa ho visto, non lo dirò e non mi interessa predicare questo perché a me il Signore non mi ha mandato a predicare le, le mie esperienze, mi ha mandato a predicare la parola di Dio. Ho avuto sogni, ho avuto visioni, ho, ho, ho visto anche quello che sarà la, la terra durante la grande tribolazione. Non ci sarà, arriverà un punto che non ci sarà una sola pianta su tutta la terra, almeno quel pensamento che ho visto io, non so, non posso dire tutta la terra, ma il Signore mi ha fatto vedere delle montagne e queste montagne, eh, poi noi sappiamo che a un certo punto le montagne saranno pianate, in queste montagne non c'era una sola erba una sola pianta, una sola foglia ed era tipo terriccio tipo il colore dei campi da tennis un arancionastro particolare e quello durante la grande tribolazione, ma, ma che noi ci mettiamo a predicare, ah, il signore mi ha detto, il signore ho visto, il signore è scritto che ci saranno terremoti ovunque ovunque, ovunque ci sta un fratello, comunque un credente, non ho ben capito Esattamente la sua posizione, comunque un cristiano che lui è un grande studioso, è oh, tipo giornalista, ehm, insegnante di, di lingue, insomma una persona con una cultura pazzesca e eh, un cervello, diciamo, di questi geni. E che si è messo, lui c'è il suo canale, eh, con, molto noto all'estero, negli Stati Uniti, in Sud America, eccetera, eccetera, dove praticamente lui si è messo a studiare il sole e non solo, e praticamente lui sta dicendo che in virtù di alcuni eventi che si vanno a manifestare, a concretizzare col sole e con altri eventi, si possono stabilire dove ci saranno dei terremoti, in che più o meno, in che, in che periodo e in... Ehm, si andrà a concretizzare il terremoto ora qui, ora là. Insomma, voglio dire, non è che bisogna essere profeti per, per dire che in Italia ci saranno dei terremoti quest'anno, ma quest'anno ci saranno terremoti in tutte le nazioni del mondo. Lo dice la parola di Dio. Non è che mo' deve dire questo qua, sto satanista che butta tutti giù per terra. Non è che è prerogativa... Del, del satanista di de turno parlare con Dio fratelli e sorelle veri in Cristo noi possiamo parlare col Signore tu, noi tutti, tutti i giorni metterci in ginocchio Signore parlami il Signore ci parla ovviamente attraverso la sua parola quello è il fondamento ma il Signore ci può anche far sentire la sua voce e questo a tutti io ho sentito la voce di Dio non una, non due, non tre ma tantissime volte da dentro sempre da dentro io l'ho sentita, mai con le orecchie, sempre da dentro io ho sentito la voce di Dio ed è così chiara che è talmente reale come il fatto che io ti sto parlando davanti e tu mi stai vedendo è una cosa chiarissima quando il Signore ti battezza con lo Spirito Santo fai delle esperienze incredibili e non abbiamo bisogno di uno psicopatico che prima dice di essere eh, eh, l'olivo del vatte la pesca perché... Eh, Lì non c'entra niente con i due olivi ebrei che appariranno durante l'Apocalisse e poi dice di essere Elia che, che facesse pace col cervello, eppure bipolare, costui. e ripeto, si mette a buttare gente per terra. no? Quando i figli di Dio non cadono mai per terra all'indietro. Noi vediamo che i grandi profeti di Dio, davanti alla presenza di Dio, che sono sì, caduti per terra in avanti, in avanti caprone, in avanti, non dietro, Giuda che gli entrò, il diavolo dentro, anzi Satana in persona, è caduto per terra all'indietro perché c'aveva Satana dietro. Leggiti eh, Giovanni, lo, lo vado a cercare, Giovanni Vangelo, capitolo? Lo vado a cercare perché non me ricordo, c ho la Bibbia, grazie a Dio. Allora, Giovanni, eccolo qua allora giovanni 17 18 vediamo un pochino di trovarlo allora sta in giovanni quando è scritto che satana entrò in lui dove sta scritto? Che Satana entrò in lui? Possibile. Lo devo trovare per forza. Oh, stava in Giovanni, possibile che... Che non lo trovo? Mm? Ho trovato sta in giovanni 13 27 avete pazienza non lo trovavo giovanni 13 eh, 27 è scritto che a giuda iscariota nel verso 26 figliolo di simone e allora dopo il boccone satana satana entrò in lui infatti poi quando tu vai più avanti quando stanno diciamo nel Gezzemane, eh, questo è scritto in Giovanni 18 eh, verso 6, è scritto come dunque egli ebbe detto io sono d'esso, è scritto che tutti quanti caddero indietro per terra e in mezzo c'era, come capo della spedizione, Ergiuda Giuda de Turno, che ricordiamo aveva Satana dentro di sé. Allora questa gente che cade all'indietro è gente che c'ha Satana che non ha lo Spirito Santo. Facciamoci a capire, è scritto, l'abbiamo fatto vedere in Isaia 28, 13, che quando Dio non ti gradisce ti butta per terra all'indietro. Vado a chiudere qui. Quindi non è prerogativa? Non è prerogativa? di un uomo, sentire la voce di Dio, eccetera, eccetera, che poi ci sono i ministeri e tutto quanto, quello è un altro discorso, per carità di Dio, assolutamente, ma Dio parla a tutti, a tutti parla. Quando io ho avuto le mie due scecchina, io ero nato da poco, di nuovo, avevo veramente pochissimo tempo, eppure, altro che, e che dire di più? a ah, che dire di più? Che praticamente costui si mette in competizione con l'altro falso profeta e massone William Marion Branham che pure lui diceva, lui, lui o chi per lui o i suoi seguaci dicono che William Marion Branham è stato l'Elia che doveva venire. Pensate, è stato l'Elia che doveva venire. Un altro che pure lui, William Marion Branham, non era assolutamente ebreo. Allora, la cosa importante è che noi dobbiamo, e lo ripeto per l'ennesima volta, do, eh, tenere in considerazione è che tutti questi personaggi sono ebrei puro sangue. E vi dirò di più, lo stesso Anticristo dovrà essere ebreo, non ti niente. L'Anticristo dovrà essere ebreo. Quindi questo falso profeta che dice ad essere uno dei due olivi, o tutti e due gli olivi, poi dice ad essere Elia, poi si mette a buttare tutta la gente per terra, poi dice dovete essere santi e si fa adorare da tutti. Vediamo le donne che si prostrano davanti a lui, come abbiamo fatto vedere nel video precedente, andatevelo a vedere e poi parla di santità. Ma questo, ma è ebreo, è una domanda. Bene, questo è stato il video, con voi è stato sempre Alessio Evangelisti e se il Signore vorrà ci, vi, eh, ci vediamo al prossimo video programma. Shalom.